Sono Emanuele De Nobili, medico chirurgo, mi occupo di medicina potenziativa e ho il piacere e l'onore di dirigere il Longevity Medical Center Head and Health di Merano, perché lo dico questo, perché chiaramente da me i clienti, i pazienti, generalmente alloggiano per 7 giorni, 15 giorni, per cui ho sempre avuto la necessità di avere dei test degli esami che mi permettessero fin da subito di poter inquadrare la persona che ho davanti e poi sapete che fare esami del sangue piuttosto che esami del microbioma test genetici ci vogliono giorni o addirittura settimane Poi ad anni fa ho scoperto che esiste sul mercato un device S-Drive che permette con il semplice prelievo di 4-5 capelli che poi se ne analizza il bulbo, che eh, rappresenta una sorta di antenna, nel giro di 15 minuti ottengo un risultato che non è una diagnosi, ma mi permette, assieme alla e alla raccolta dei dati, di inquadrare quel paziente e di proporgli in quella settimana quelle che sono, diciamo, le, le terapie più idonee. E occupandomi anche di eh, terapia endovenosa, e nelle sdrive compare a livello proprio della, della, della, della pagina numero della pagina 3, che è quella che rappresenta quelle che possono essere le carenze micronutrizionali, se cioè ci sono carenze di alcuni aminoacidi piuttosto che minerali, vitamine, antiossidanti, che io posso mettere nel mio cocktail e dal giorno dopo subito iniziare la terapia. Chiaramente la terapia endovena la farà una o due sessioni mentre è in clinica poi proseguirà con la terapia per bocca, per os, come, come normale. E questo chiaramente mi ha dato un grosso vantaggio, vedo che è molto apprezzato. E io ho iniziato nell'aprile dell'anno scorso e ho fatto vedere che nel giro di otto mesi ho quasi 700 test attivi, per cui questo mi ha permesso anche di farmi una certa esperienza. E non solo mi aiuta a livello micronutrizionale, ma ls Drive ha anche delle informazioni sulle alterazioni di alcuni sistemi, per cui il sistema cardiovascolare, l'immunitario, oppure mi fa vedere se ci sono problemi a, a livello di sonno, di sistema ormonale, sistema adrenergico e che mi permette chiaramente di fare un inquadramento preciso e poi di intraprendere la giusta, la giusta terapia. Per cui da quando ho S Drive chiaramente è uno strumento che poi utilizzo come dico, in abbinamento anche ad altre cose ma è fondamentale nella mia pratica clinica